Rullo di biro! Oggi si parla di Metaverse, il paradiso della personalizzazione. Tutti parlano di questo Metaverso, ma che cos'è? E perché ne parliamo proprio noi? Quindi accendiamo l'immaginazione e partiamo! metaverso e il futuro di internet. Quindi rispondiamo alla domandona che cos'è il metaverso? Un insieme di spazi virtuali attraversati da avatar, simile alla realtà virtuale ma un passo avanti. È l'evoluzione di internet ma non la sostituisce. Si tratta di un concetto molto difficile da definire in maniera corretta. Ovviamente noi non siamo degli esperti, vorremmo parlare di una parte di questo metaverso. Ve lo spiego in parole povere. Avete mai giocato a The Sims? Per chi non lo conoscesse The Sims era un gioco per la PlayStation 2, credo. Comunque credo che ne abbiano fatti degli altri ma quando ci giocavo io era la playstation 2 che ti potevi simulare una vita trovarti un lavoro vestirti farti la casa trovarti l'amorosa fare dei figli c'era veramente una vita parallela beh nel metaverso, voi siete uno dei personaggi il metaverso non verrà solo usato per giochi ovviamente verrà utilizzato nel mondo del lavoro nel mondo degli incontri a distanza e può essere utilizzato veramente per tantissime cose ma ora veniamo al dunque perché noi stiamo trattando questo argomento che cosa c'entra con la personalizzazione beh a dire la verità tutto come in un Ogni videogioco è tutto personalizzabile. I vestiti, i luoghi, i paesaggi, tutto quello che è personalizzabile nella realtà. E di più, ovviamente uno non può personalizzare un paesaggio. Però lì si può. Detto ciò, comprereste mai un vestito per il vostro avatar, ma con soldi veri, non soldi del gioco? Cioè, paghereste per un paio di scarpe per il vostro gioco, un vestito, una casa più bella. Ve lo chiedo perché Nike ha fatto richiesta per l'utilizzo nel mondo virtuale dello slogan Just Do It, del logo, dello Swash, del nome Nike e delle Air Jordan. Secondo gli esperti questa mossa qua è una possibile intenzione da parte di Nike per vendere oggetti digitali. Inoltre Nike ha postato una domanda di lavoro per un Virtual Material Designer. Dovrei averlo detto correttamente Questa è una notizia assolutamente meravigliosa Perché apre un mercato nuovo Tutti i brand venderanno i loro prodotti digitalmente Ce ne sarà uno fisico e uno digitale Alcuni brand lo stanno e l'hanno già fatto Sicuramente Nike si affaccerà sul mondo della personalizzazione Dati i suoi movimenti Vendendo modelli personalizzabili Come fa già nella realtà lo farà anche a livello digitale Anzi sarà ben più facile Siccome comunque è uno dei loro punti forti Che ha resi celebri prodotti Nike. Quindi la personalizzazione e il metaverse andranno a braccetto. Non ci saranno limiti fisici alle cose e quindi darà la possibilità di realizzare oggetti irrealizzabili nella realtà. Se io volessi mettermi delle paperelle Sarebbero comode tanto quanto delle scarpe da ginnastica nel videogioco. Quindi si può creare di tutto. Pensate ai luoghi come possono essere strani. Pensate come può essere tutto futuristico. Chissà fin dove può arrivare. Non ci rimane che sederci e aspettare il futuro è alle porte. Se il mondo del metaverse vi interessa, vi lasciamo il link di Mark Zuckerberg dove ne parla in maniera approfondita. Purtroppo al momento è molta teoria e, ci, e tutti si approcciano in base a questo video qua. Quindi quando si avranno novità, aggiornamenti, diteci se il video vi è piaciuto. Mi raccomando sempre di seguire. Seguirci, mettere la campanellina in maniera che non perdiate assolutamente nessun video. Signori, dopo questo, buona serata o buona giornata, dipende quando lo state guardando. Ciao!